velocemente la parola perché so che hai degli impegni veramente stringenti ti voglio ringraziare a nome mio a nome di tutti della direzione nazionale del presidente che non riesce ad arrivare e il viaggio di tutti i volontari che sono qui perché per la grande disponibilità anche in questa occasione quando tu avevi altri impegni e altre situazioni tu ci cioè hai dedicato il tuo tempo grazie allora intanto buongiorno è un po' strano cioè sono io che devo ringraziare voi nel senso che Insomma il mondo del volontariato, ma in particolare poi il mondo AMPAS, che ci siete molto legati, c'è grande rispetto per le attività che vengono fatte e c'è veramente grande gratitudine rispetto alle azioni che vengono svolte. Viviamo momenti complessi, siamo ancora impegnati, stiamo uscendo non so, da una delle emergenze forse più lunghe, più particolari, più. Difficili da gestire negli ultimi, ultimi anni. ANPAS è sempre stato un punto di riferimento in questo senso. Con ANPAS abbiamo costruito dei percorsi che sono dei percorsi strutturati, quindi, quando si parla poi no, della gestione dell'emergenza, la prevenzione, eccetera, noi credo che possiamo dire che questi percorsi li abbiamo messi in piedi prima e credo che sia anche giusto rivendicarlo nel senso positivo, nel senso propositivo non solo, ma questi percorsi non sono, sono stati molto utili durante le attività operative ma all'esito delle attività operative sono riconfermati quindi significa che la direzione che avevamo immaginato è quella giusta mi piace molto sottolineare che in queste attività di formazione dei formatori c'è un po' no, il, il sapore dell'antico e il sapore dell'innovazione. Quindi la parte delle categorie fragili, che in qualche modo è un ritorno un po' all'aspetto più sociale di Anpas, e c'è l'aspetto di comunicazione, che è un aspetto, direi, veramente cruciale delle, di questi ultimi periodi. Cioè noi non solo dobbiamo fare, dobbiamo fare bene, ma c'è un tema di percezione di ciò che facciamo che è veramente complicato. 3.36 l'evento, alle 4 c'è stato il primo tweet di Palazzo Chigi, non è una cosa banale, non è un, un vezzo per addetti ai lavori, è un messaggio, una comunicazione importante, chiara, istituzionale, di governo. Io credo che l'unico modo è quello di ragionare insieme. Quindi francamente vi sono grato perché dedicate il vostro tempo, la vostra attività per gli altri, lo fate nella materia come dire, di protezione civile e quindi sì, io sono disponibile, però fino a quando ho il mio lavoro, mh, voi invece lo fate perché ci mettete la vostra disponibilità reale, vera, quotidiana, costante e continua, quindi io ringrazio voi.